iniziare leggendo dei dati del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio del Servizio Sanitario Nazionale. Sono dati che riguardano la nostra zona, sono dati che riguardano i cittadini che abitano vicino alla discarica. Si osserva una mortalità per tutti i tumori Superiore all'atteso del 14% Ed eccessi per il tumore della vescica del 49% E per i tumori del tessuto linfatico del 50% Stiamo parlando della zona intorno al ronciliano Quindi riguarda noi personalmente E i fatti ci dicono che qui non si respira i fatti ci dicono che l'acqua è i fatti ci dicono che moriamo di più e i fatti ci dicono che nonostante tutto questo continuano ad abusarci mandandoci anche i rifiuti di vecchi. sui giornali c'è scritto 15 tonnellate al giorno ma qualcuno che tra un po' interverrà dirà che ne entrano 45 tonnellate al giorno e dalla settimana prossima arriviamo addirittura a 90 tonnellate al giorno ma voi avete visto mai i vigili qui davanti che pesano i camion, che entrano e che escono dalle riscarica? io non li ho visti mai in base a ciò che viene ordinato, questi rifiuti possono entrare in discarica, possono venire lavorati all'interno dell'impianto di MB e dovrebbero tornare al Civitavecchia. Abbiamo la garanzia che questo avvenga? Non sapete cosa significa 45 tonnellate al giorno di rifiuti nel nostro invaso? Che entro sei mesi l'invaso è finito. Significa che costruiscono un'altra buca! Il 22 febbraio, sabato 22 febbraio alle 8 e mezza ci sarà un sit-in autorizzato importantissimo davanti alla discarica dal proprio Qui davanti all'occidente. Tutti insieme davanti alla discarica, dicendolo anche alle persone più vicine coinvolgendo anche gli altri, i parenti, i vicini di casa, perché veramente è fondamentale. Se continuano ad arrivare i rifiuti da Cilita vecchia, questo invaso si esaurisce in un non nulla e costruiscono un altro invaso. C'è okay. appunto la acquifera, lo dice Palazzo, ce lo dicono dei medici, il piombo sta 305 volte i limiti di legge, cioè non è la terra dei fuochi, è Albano, è qui. Ma se noi andiamo a vedere le malattie dell'apparato genito quindi l'acqua che beviamo, per le donne siamo al più 51% sui tumori, quindi siamo al più 76% per gli uomini. Come facciamo noi, ma lo dicono i medici, i epidemiologi della regione Lazio, in un programma di studio per il sistema sanitario nazionale. La discarica inquina di acquifere, noi annaffiamo, mangiamo il pomodoro nostro, Candelino eh, l'altra volta ha detto, Adelino, com'è il pomodoro che hai piantato l'ultima volta? Buonissimo. Buonissimo. Eh. Di I cerchioli mosci, dove erano tutti, come Nel eh, settembre scorso l'ARPA ha fatto il, eh, finalmente un prelievo eh, meno puntuale del solito, cioè più esteso, sui corsi spia e adesso a mm, gennaio ha fornito, <coughs> ha fornito i dati. I dati riassuntivi degli sforamenti degli ultimi tre anni. Quindi qua dal mm, 2010, dal 2009 al 2013 eh, ci stanno 164 sforamenti e ce ne stanno una buona trentina che sono organici, quindi eh, i famosi cloroformi, il famoso benzene, il eh, dicloropropano, un altro composto, dove ci sta pure il, il bromo. E siccome ci sta bene o male una legge che dice che una volta che c'è stato lo sforamento, eh, devono essere adottati una serie dei provvedimenti, procedure, eccetera per mettere mh, eh, come dire, riparo a questo, a questo danno e un'operazione che si chiama un processo chiama caratterizzazione alla fine del quale c'è un, eh, un passaggio, c'è una soluzione cioè si danno due casi o l'inquinamento sparisce perché sono state fatte delle cose Devi adottare i provvedimenti funzionali a ridurre il oppure il oppure se determina la fine dell'attività dell'origine dell'inquinamento. Però, insomma, eh, sta fatto che però qua c'è questa situazione emergenziale, questa situazione va comunque affrontata. Se dice che il sindaco di Arte dice che non ha i soldi, eccetera, eccetera, eh, ho capito, c'è i soldi, ma eh, appunto allora se non, non riesci a... Eh, come dire, trovare una soluzione del de, de, de suo tipo, del suo livello, di carattere elementare e eh, dovrai riconoscere che la situazione è, è ingestibile, eh, te ne vai tranquillamente a casa e poni la questione. I cittadini devono partecipare col coordinamento Noinci perché il coordinamento NoinC è composto da cittadini e io a, veramente non smetterò mai di ringraziare questi ragazzi perché è soltanto grazie a loro se oggi qui non fumo l'impianto di incenerimento. Che ricordo, non avrebbe risolto il problema della discarica perché dentro un impianto di incenerimento si può bruciare solo ed esclusivamente il CPR composto da carta, plastica e legno. L'umido, quello che puzza, quello che ci fa chiudere le finestre d'inverno e d'estate, quello che ci fa dare di stomaco per quanta acidità c'è in quegli odori nasambondi che respiriamo noi i nostri figli, continuerebbe ad andare nella nostra discarica insieme ad un'altra discarica di rifiuti speciali. Che ospiterebbe le generi tossiche prodotte dall'impianto di incenerimento. Anche perché in quest'estate 50 al punto d'occorso ci sono andati sul serio. 50 persone di stomaco l'hanno dato sul serio e c'è il referto del punto d'occorso che lo attesta. C'è la questione acqua, ma c'è la questione aria, che è il primo veicolo con cui noi praticamente eh, prendiamo ehm. tutti gli inquinanti. Dentro la buca ci va a finire tutta la spazzatura civile e industriale che produciamo, rifiuti medici, rifiuti urbani, non so, eh, olimotori, eh, le gomme delle macchine, le batterie, eh, scarti siderurgici, farmaceutici, pure ospe... pure i fanghi, non so, dei depuratori civili e industriali, tutto lì, tutto mischiato insieme. È stato pure un passaggio importante dei soldi tra persone che vivono nei pressi delle discariche e appunto la proprietà della discarica è restata in gran parte, ecco. non parlo soltanto di Mario Cerroni che è diciamo, il capo del sospitalizio criminale e così dicono inquirenti delle procure ma pure altri, Bruno Landi, eh, ci sta Siciliano, che è il direttore tecnico della discarica ci sono tante altre persone, eh, fra cui ad esempio Rando che è appunto l'amministratore delegato storico di tutta una serie di aziende satelliti del gruppo Noi dovremmo chiedere che eh, l'incendio, che è stato approvato definitivamente a livello amministrativo venga pure annullato definitivamente a livello amministrativo e questo è un atto che dovrebbe fare il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e l'assessore delegato ai rifiuti che è Michele Civita. Quindi loro dovrebbero annullare e revocare l'autorizzazione ambientale del 13 agosto 2009 vogliamo aspettare di fare la fine di Napoli perché al report hanno fatto una puntata presa di tetta l'altra sera dove indicavano dei siti italiani come siti inquinati dove la gente moriva di più io non voglio dar nessuno a noi nessuno però oggi ci garantisce che non stiamo già in quelle condizioni anche perché i controlli che chiediamo vengano fatti non vengono fatti anche perché le persone che fino a ieri ci dicevano che l'acqua era inquinata che non era inquinata sono state arrestate o sono indagate. Ma questa zona in particolare non ci ha visto che sta a valle, a ridosso, nella discarica in cui c'è il piombo a 305 volte di legge e il piombo, il manganese, il ferro, l'alluminio, i floruri, i nitriti e, la, e tutta la compagnia bella, tutta questa roba insomma non si assorbe soltanto bevendo ma cucinando, facendo il caffè, la pasta, lavandosi addirittura. insomma è, è In questi sei anni e mezzo ho conosciuto una persona sempre allergica all'arsenico che soltanto una signora se lavava i capelli cioè stava in condizioni proprio incredibili da credersi quindi eh, diciamo eh, il comune d'Albano ha delle responsabilità chiare grosse, gigantesche delle omissioni grandi quanto ma anche quello di Ardea perché si ritrova appunto eh, eh, con, eh, ha ricevuto comunque de dei soldi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, eh, secondaria e, e l'hanno utilizzato. No, no, l'hanno utilizzati per altro evidentemente perché <ride> i soldi l'hanno ricevuti e poi questi sì, soldini io non lo so dove sono andati a finire ma di sicuro non sono state fatte le foglie, l'asfalto, eh, la fogna, l'acquedotto, l'illuminazione, i servizi, scuole, primarie, secondarie, eh, giardini, verde pubblico, tutta questa roba è un vostro diritto, non è stato fatto tutto questo, quindi gli standard urbanistici, così si chiamano, non sono stati rispettati. Un altro passaggio tecnico è quello dei finanziamenti pubblici ovvero questo impianto eh, è stato approvato anche economicamente attraverso una serie di forzature che adesso con l'inchiesta sono venute fuori, ovvero c'è cioè, cioè proprio scritto nell'inchiesta, non so se avete letto pure sui giornali, che Marrazzo. Marrazzo scriveva sotto dettatura di Avilio Presutti che è l'avvocato del gruppo Cerroni, eh, degli atti che servivano per eh, diciamo, eh, generare delle forzature che determinavano alla fine la possibilità per l'azienda Cerroni di beccarsi 500 milioni di euro dei fondi pubblici a spese nostre sostanzialmente, oltre a tutta un'altra serie di eh, soldi, parliamo di quantità importanti, intorno ai 60-100 milioni di euro all'anno circa, all'anno in più ai 500 milioni di euro iniziali per costruirlo per l'energia elettrica che, che sarebbe stata prodotta dall'impianto, quindi parliamo di una cifra che si aggira sui 20 anni intorno ai 2 miliardi e mezzo d'euro, cioè questa è la truffa che avremmo pagato tutti noi. Ma il problema è che non è una truffa che avremmo pagato solo a livello economico, ma che paghiamo già adesso a livello igienico-sanitario e ambientale. Oltre a questo, come se non bastasse, insomma ecco, rischio incenditori, rischio aria, rischio acqua, c'è anche, non è un rischio ma un'altra certezza, la sovraffatturazione, cioè ci hanno rubato i soldi dalle tasche. Quindi si parla di una cifra fino ad agosto 2012 di circa 11 milioni di euro più interessi che abbiamo già pagato tutti quanti con le bollette. Ecco, questi soldi li dovrebbero chiedere indietro i nostri um, amministratori, non lo fanno, quindi non soltanto paghiamo in termini di salute ed ambiente, hanno sovraffatturato sistematicamente dal 2006 al 31 agosto 2012 il costo della spazzatura, fingevano sostanzialmente, fingevano un trattamento della spazzatura che non c'era e mandavano tutto in discarica. Cioè quindi è uscita l'indagine, è scoppiato il boom le amministrazioni non stanno chiedendo niente niente, niente, niente, niente. anzi ci arrivano appunto le bollette e ce l'hanno avanzata. la differenziata non parte ci sarà un motivo per cui non parte o se parte parte malissimo ma un altro aspetto molto importante è che guarda caso l'indagine appunto dei magistrati si è fermata al 31 agosto 2012 meno male che c'è stata l'indagine però da gennaio 2013 il problema è peggiorato perché da gennaio 2013, dal 23 gennaio 2013 c'era il decreto Clini sottile, quindi Clini era il ministro dell'ambiente Sottile era il commissario dell'emergenza dei rifiuti da quel momento è arrivata la spazzatura di Roma, Fiumicino, Ciampini e Città del Badia. dal 23 gennaio 2013 al 16 gennaio 2014 quindi per un anno vogliamo dire che il sodalizio criminale di cui parlano i magistrati era finito, era svanito? cioè questi non rubavano più? non compivano più i reati ambientali? è molto probabile che i reati siano peggiorati perché non c'erano più soltanto come prima le 300 tonnellate al giorno di spazzatura indifferenziata, ma ce n'erano altre 150 stimate perché nessuno l'ha mai avuta pesata, ma diciamo da stime attendibili oltre ai 300 dei 10 comuni dei Castelli ce n'erano altre 150, quindi dal 23 gennaio 2013 al 16 gennaio 2014, un anno intero, in cui molto probabilmente, e questo è quello che sosteniamo, e quindi sembra che le tesi che sosteniamo non è che sono inventate, cioè abbiamo i documenti che lo attestano, ce lo dice addirittura. Noi abbiamo un documento del commissario Sottile che invia al ministro dell'ambiente, che intanto era cambiato Orlando. In cui gli dice: Guardate, che da ottobre 2013, effettivamente, con la disponibilità delle amministrazioni locali, vedesi complicità delle amministrazioni, noi in violazione del decreto Crini Sottile stiamo smaltendo in discarica questa roba. Cioè, quindi. Eh, cioè, che ci siano stati, che, quindi, che i reati di cui parliamo, igienico-sanitari, ambientali, economici, si siano prolungati e quindi che le sovraffatturazioni siano continuate e peggiorare nel 2013. Siamo arrivati ad un punto importante, quasi il punto di non ritorno. Le falde acquifere sono inquinate. I dati di mortalità, di incidenza tumorale e di ricovero nella zona entro 5 km in linea d'aria da questa discarica. Io spero che voi l'abbiate letto perché coinvolge eh, il comune di Roma, il comune di Pomezia, Arde, Aprilia, Lanuvio sia le donne che gli uomini muoiono dei tumori per tutte le altre cause di più che nel resto della regione Lazio come avete sentito qui muoriamo di più e non sono chiacchiere sono dratti Non riusciamo ad avere una caratterizzazione interna alla discarica e la dobbiamo pretendere tutti insieme il tutto nell'assoluta indifferenza di chi dovrebbe tutelarci a questo punto ci alziamo, ci assumiamo le nostre responsabilità e iniziamo finalmente tutti insieme a tutelarci da soli. È morto un altro ragazzo, abbiamo un tagliano, Stefano Citaroni, 29 anni, un altro tumore. Se bussiamo alle case, ogni tre case c'è una persona malata di tumore. La maggior parte delle donne ha problemi alla tiroide. La maggior parte delle ragazze, delle ragazze abortisce. C'è un aumento anche delle malformazioni fetali. Allora io sono Dori Duzzi, vengo dal terzo municipio di Roma, ma sono, sono nato qui sino a 40 anni a Via Montagnano e porto la mia testimonianza su una cosa sola e poi parlerò delle, dei rifiuti che io personalmente ho avuto un tumore a pancreas mio padre è sparito due mesi fa mia madre la stessa cosa e le domande che mi sono posto perché in questa zona e con tutto il cuore sto a combattere per far chiudere stati schiacci perché ho capito che è una cosa dannosissima per la salute. Noi che cosa sappiamo cosa hanno fatto lì? Le prime tre buche, che non sappiamo se il percolato è stato fatto bene, se eh, dove è l'invaso, sono state prese tutte le eh, precauzioni possibili perché non eh, vadano a intaccare i falde e Vogliamo fortemente il porta a porta a spinto. Io abito vicino al decuratore. Il decoratore all'inizio, quando è stato fatto, quando è stato, quando è stato iniziato, c'era una tabella sopra lì davanti di casa mia dove c'era scritto che per il decuratore erano stati stanziati e 20.830.000 euro, dei quali 700.000 euro per mettere in sicurezza. E di 3 milioni e 800 mila euro, il sindaco, vecchio sindaco Artia, che c'ero presente io, disse che servivano per noi altri, per portarci l'acqua e le foglie. Passa, iniziate a fare il depulatore, hanno sostituito il cartello, non c'erano più scritti 20 milioni e 800 mila euro, bensì 18 milioni e 700 mila euro. Io sono passato, passando davanti a casa mia. No? Ah, noi cambiamo il tacchetto, un'altra <ride> ah, volta. Adesso c'è da scritto che ce ne stanno solo 16.000 Eufemi. Quando hanno votato giù a c'è stato io, presente, erano pepacce, portare le fogne e l'acqua noi altri Ho fatto una domanda al nostro sindaco attuale. Ha detto che non ci stanno più. Io sono 50 anni che abito qua. Non è un giorno. Io non ho avuto mai una lampadina messa da qualche parte. Dico una lampadina, ragazzi. Io porti i figli e i, i nipoti da quando io sto qua al vano, a scuola, tutto bearde, io non c'ho avuto mai niente. Adesso il fatto del de, de curatore, perché non viene messo in opera, lo oh, sai qual è il fatto, è con una discarica, perché lì escono fuori una marea di soldi, lì o dovrebbe prendere in gestione Roma la cera, allora se lo prende la cera a noi, a non c'è proprio niente. E quindi c'è tanti sacrifici, come dice lui, dei mio nonno, dei mio padre, i miei, di mia figlia. Sono spariti tutti. Ma la cosa importante è che l'amministrazione, nonostante questo scandalo clamoroso che parla di sovraffatturazioni, di reati ambientali, di problematiche igienico-sanitarie, compagnia bella, tutte le amministrazioni, tutte, a prescindere dal colore, non muovono ma non un dito, nemmeno una falange di un dito e invece andrebbero svolti dei controlli seri si tratta della presenza stabile di tecnici qualificati iscritti ai rispettivi albi professionali che per due settimane di fila controllano come funziona l'impianto dei TMB perché sono i magistrati della procura di Roma, di Velletri la direzione investigativa antimafia di Roma che hanno accettato e acclarato che l'impianto dei TMB di Albano è una truffa tratta male i rifiuti eh, quindi oltre alla sovraffatturazione ci stanno i reati ambientali e i genitori sanitari che sono quelli appunto, che inquinano l'aria e l'acqua quindi le nostre amministrazioni questo dovrebbero fare dovrebbero eh, con tecnici di fiducia verificare come funziona il trattamento della spazzatura nell'impianto di TMB cosa che se guardano bene dal fare al di là di controllare le fatture nemmeno questo fanno e poi dovrebbero fare un'altra cosa ovvero dovrebbero molto semplicemente verificare quanta parte del settimo invaso è stata riempita e quanta è disponibile perché da quanto ci risulta questo invaso è esaurito troppo velocemente, doveva durare 8-10 anni, poi in due anni è quasi finito, cioè fra un anno ci ritroviamo con l'ottavo invaso e questo è il rischio vero per questa zona e le amministrazioni non continuano a controllare, quindi controllando come funziona l'impianto di TMB per due settimane ad esempio, no? consecutivamente, già si potrebbe avere un'idea di qual è la gravità del danno igienico-sanitario e ambientale, perché già da come viene trattata la spazzatura uno capisce tanta parte del problema successivamente appunto uno potrebbe capire pure quello che è successo in passato controllando le volumetrie esaurite quelle eh, appunto disponibili e mettendolo in confronto con la spazzatura e il peso dei camion entrati e usciti ad esempio dal gennaio 2013 a oggi ma nessuno sta facendo queste operazioni se puntiamo come ho detto alla, al porta a porta non serve a niente perché solo il 5% attenzione il 5% della monnezza, la chiamiamo monnezza, della monnezza non è riciclabile e il resto è tutto, riciclabile e riutilizzabile, la plastica con 10 bottiglie di plastica ci fanno un maglione pile che è caldissimo, se tu prendi le lattine di alluminio ci fanno una bicicletta, quindi è riutilizzabile, qualsiasi cosa è riutilizzabile, basta l'impegno dai cittadini e soprattutto dalle amministrazioni e soprattutto chi non voglia speculare sulla gestione di fiuto. Potrei firmare un contratto a 12 mesi, ottavo in basso, quindi le autorizzazioni presto tardi, ma al massimo 12 mesi, perché poi in altri 6-8 mesi per la costruzione, quindi il periodo. cioè, dai, da stime molto attendibili, abbiamo una foto del dicembre scorso, il settimo in basso è pieno per due terzi e doveva essere pieno per un quarto. cioè, non so se ci rendiamo conto di qual è la gravità della situazione. Quindi in questa situazione noi. Dovremmo non soltanto bloccare l'ottavo invaso, ma dovremmo ottenere pure cioè che le nostre amministrazioni portino avanti l'unica vera alternativa a questo sistema che abbiamo detto porta a morte, è ovvero il porta a porta, che è sostanzialmente la presa in giro che viene portata avanti da... I sindaci che sono venuti tutti quanti a gennaio 2013, ci stanno le foto, c'è il giornalino al in comune, stanno tutti quanti con la fascia, questi sindaco non si vedono non si vedono adesso che è scoppiato uno scandalo non si vedono appunto per chiedere il mal tolto dalla sovraffatturazione non si vedono per accertare se l'impianto di TMB funziona non si vedono per accertare il peso dei camion che entrano e escono non si vedono per accertare se le volumetrie del settimo invaso corrispondono e non corrispondono a quelle autorizzate non si vedono, punto è veramente importante far capire a chi ci sta abusando perché nonostante tutto, nonostante gli scandali nonostante sia stata arrestata mezza puntina ambiente nonostante tutto quello che è successo senza dirci nulla continuano a portarci rifiuti addirittura delle altre città io penso che noi questo non possiamo permettere, <coughs> lo dobbiamo soprattutto i nostri figli portare avanti in maniera determinata la questione della chiusura della riscaldio i passaggi eh, che sono richiesti ovvi, necessari, stabiliti quindi questa operazione della famosa caratterizzazione, quindi la campagna di verifica dei pozzi interni ed esterni. Quindi questo significa richiedere pure agli organi competenti, l'ARPA attraverso ASL, eccetera, che se facciano screening adeguato in questo territorio. Per quanto riguarda la questione dell'acquedotto, dei fogli, eccetera, eccetera, eh, lì era come si chiama lui? Fiore un... di Luca. è eh, eh, eh. eh, benissimo. Eh, abbiamo capito, abbiamo sentito... Ma ci hanno preso sempre dei fondelli? Certo che non c'è esorto, insomma eh. fa quello che se pare. È, è un, eh, un passaggio ineludibile. Te ne vai a casa e fai commissaria al comune perché non riesce a risolvere la questione. Eh, si apre vertenza acquedotto, eccetera, al comune De Ardea con la CEA, con le, con le amministrazioni, con l'ASL. La Ripeto non è parte della soluzione, è parte del problema.